Ok, oggi ovviamente, nella giornata di oggi, eh, andiamo avanti chiaramente sul tema dei cicli, che sarà anche l'oggetto dei laboratori di oggi e domani. Eh, prima di andare avanti con eh, un paio di, diciamo così, argomenti nuovi, che sono nel capitolo dei cicli, volevo fare un pochino di riscaldamento, no? quindi ho chiamato Gym Time questo lavoro che facciamo, di eh, semplici esercizietti che ci permettano di impraticherci un po' meglio con ciò che abbiamo visto la volta scorsa, giusto per fissare un pochino in mente e anche nelle nostre dita quando scriviamo il codice, il, ehm, eh, diciamo così, gli schemi più ricorrenti, più frequenti. No? Quindi non è nulla di difficile, nulla di complesso, però proviamo a farli insieme. Hm? Allora, il primo... Il primo esercizio ti dice leggi la tastiera una serie di numeri interi positivi terminando l'inserimento con il valore meno 1 e stampa la loro somma. Questo in, quarte, in parte l'abbiamo già visto no? nelle slide, chiamiamolo gym time, eh, proprio perché stiamo facendo il riscaldamento. No? Eh, allora, il, il primo punto è quindi devi leggere, mi ricopio il te, il, la la consegna sotto forma di commento e eh, devo stampare la somma di una serie di numeri inseriti da tastiera allora, chiaramente questo va ripetuto fa parte di un ciclo e quindi io mi chiedo come prima cosa qual è il corpo di questo ciclo qual è l'operazione che devo ripetere beh l'operazione che devo ripetere chiaramente sarà leggi un numero e Fanno la somma. Quindi le due istruzioni chiave saranno numero uguale leggi un numero, quindi uso un input, ricordiamoci che l'input mi ritorna una stringa, quindi devo convertirlo a int, e poi sarà un somma uguale somma più numero. Queste sono le istruzioni, il cuore, ciò che l'esercizio ci chiede di fare, leggi dei numeri e stampali. Leggi il primo numero. Stampa, calcola nella somma che poi alla fine dovrei stampare. Leggi il primo numero, stampa, eh, accumula no, il, il valore di questo numero all'interno di un sommatoria che via via cresce. La prima volta sommerò a una somma che non esiste ancora e le volte successive, immaginate di fare copia e incolla di queste due righe tante volte, e ogni volta vado ad aggiungere al valore della somma parziale no, precedente. Questo è il corpo che viene ripetuto. A questo punto noi dobbiamo costruire il contorno affinché questa ripetizione stia in piedi. E il contorno è fatto dalla condizione, quindi while la condizione, è fatto da ciò che devo fare prima e ciò che dovrò fare dopo il ciclo. Dopo è una cosa semplice da fare, la stampa della somma prima dovrò inizializzare questa somma a un valore che mi permetta di eh, così, iniziare correttamente questo ciclo. Ma immaginiamo quando inseriamo il primo numero, cosa capita? Avviene questa input, al di là della condizione a cui pensiamo tra un attimo, e poi farò somma uguale somma più numero, ma la variabile somma non esiste ancora. Alla prima iterazione, la prima iterazione dovrò trattarla, pensarla in un modo, in, come caso particolare. Il caso particolare è che la prima volta io posso pensare che la, il valore della somma parziale dei numeri già visti sia zero come valore iniziale. Qui abbiamo la variabile somma che viene aggiornata dentro un ciclo e quindi come tale deve sempre essere inizializzata prima dell'inizio del ciclo. E fin qua. Ciò che ci manca ancora è no? la condizione di terminazione di questo ciclo. Il testo cosa diceva? Devo leggere i numeri. Dove era scritto il testo? L'abbiamo perso. È qua terminando l'inserimento con il valore meno 1 e stampare la loro somma va bene allora leggere la tastiera lo so fare una serie di numeri lo so fare perché l'ho messo dentro un ciclo while stampare la somma l'ho fatto mi manca questo terminare l'inserimento c'è qualcosa che dica niente sto prendendo altre finestre quando è tutto qua qualcosa che dica al while eh, hai letto l'ultimo numero fermati la condizione richiesta è che il numero inserito sia meno 1. Allora, cosa posso scrivere qua? Posso scrivere num... Lo confronto con meno 1. Diverso. No, ciò che sto dicendo qua cos'è? Se il numero è diverso da meno 1, è giusto che tu continui a ripetere queste istruzioni. Se il numero fosse uguale a meno 1, che è ciò che l'esercizio indica come valore finale, da, diciamo, da usare come sentinella no? per riconoscere la fine dell'inserimento, allora quella condizione del while diventa falsa, perché meno 1 non è più diverso da meno 1, e quindi esco e stampo la somma. Ok, questo va bene tranne... <ride> di nuovo all'inizio del ciclo, perché se io provassi a fare il run di questo mi si schianta subito dicendo che num non è definito, giustamente lui si controlla se num è diverso da meno 1 ma la variabile num non è ancora stata creata, non esiste ancora. Poi in teoria dopo la prima volta funziona perché io leggo questo numero, vabbè accumulo la somma, poi quando tornerò indietro a fare il circolo successivo il valore di num sarà il valore che avevo letto prima, il giro precedente. Quindi nei giri successivi funzionicchia perché poi c'è ancora un problema, ma il primo giro di sicuro no. E cosa posso fare? Allora posso fare due cose, o cambio questa condizione, cercando di non usare una variabile che non è ancora definita, oppure definisco questa variabile ad un valore che non faccia male, ad un valore che esista, che mi permetta di entrare nel ciclo e non mi modifichi il risultato della somma che sto calcolando. Tante parole per dire mettiamolo a zero, che è un valore iniziale fasullo. Qualunque valore mi sta bene purché non sia meno 1. Se fosse meno 1, allora quel ciclo Y non verrebbe mai eseguito. Ok? 0 va bene. Allora cosa fa lui? Inizializza il numero 0, subito dopo si chiede: Numero, cioè 0, è diverso da meno 1? Sì. Ok, allora entra e subito dopo legge un valore dalla dal tastiera, dall'utente e rimpiazza quello 0, che non ci è servito a nulla, se non farci passare la condizione del while. Quindi questo valore in realtà num non viene mai usato nella somma. Questo num qua che c'è sotto, alla riga 9, non sarà mai quello che avevamo impostato nella riga 5. Perché nel frattempo, alla riga 8, leggiamo un valore nuovo e lo sovrascriviamo. Questo num, questo zero l'abbiamo settato qua, viene testato, letto qui e basta, poi buttato via e dimenticato per sempre. Quindi se io al posto di 0 scrivessi un numero a caso, andrebbe bene lo stesso. Non ci va a inquinare no, i conteggi in nessun modo. Mentre invece, ovvio, se io cambiassi somma, anziché mettere 0, mettessi un altro numero, che poi vi viene sommato, allora cambia sì il risultato quindi questo è solamente un valore temporale mettiamolo pure a 0 che male non fa ma non è critico purché non sia meno 1 allora così dovrebbe funzionare no? quindi io inserisco magari tre numeri che ne so 3, 4 e 5 la cui somma fa 12 poi dico va bene ho finito metto un meno 1 e lui mi stamperà che la somma fa 12, 11. Allora, cosa funziona, qualcosa ha funzionato, qualcosa no. Qualcosa ha funzionato che eh, ovviamente si è fermata l'inserimento del numero. Ho messo il meno 1 e il programma è uscito. Quindi sono uscito dal ciclo così come dovevo fare all'inserimento del meno 1. La cosa che non ha funzionata benissimo è il valore della somma. Perché vale 11 e non 12? Perché hai terminato il ciclo? Il meno 1 è un valore che abbiamo detto sentinella, cioè un valore che dice adesso finisci il ciclo. Ma, e quindi quando l'utente inserisce meno 1 qua, il programma quando tornerà su al while, uscirà, eh, terminerà, no? uscirà dal ciclo. Il problema è che prima, dopo che ho detto il numero, prima di tornare a testarlo e quindi uscire, faccio questa operazione. E quindi sommo alla somma un valore num che è il meno 1. Cioè il meno 1 stesso che uso come tappo, come sentinella, viene anch'esso sommato, accumulato dentro la somma, cosa che ovviamente è sbagliata cioè se meno 1 è un valore anomalo non devo poi elaborarlo come se fosse un valore normale devo un po' escluderla questa cosa e come faccio? Beh, un modo può essere quello di dire ok, eh, ho letto un numero lo devo sommare a meno che non sia il valore finale allora dovrò dire se il numero è diverso da meno 1, allora lo sommi, altrimenti non lo sommi. E purtroppo, mentre prima, ricordate, abbiamo dovuto mettere numero uguale 0 per mettere a posto la prima iterazione del ciclo, e poi abbiamo dovuto aggiungere questa condizione per mettere a posto l'ultima iterazione del ciclo. Cioè, tutte quelle in mezzo funzionavano bene, però iniziare e finire era sempre un pochino critico. Mm? Allora, in questo caso, quando io inserirò il meno 1, non viene, questa istruzione di somma non viene eseguita, quindi, somma dovrebbe valere effettivamente 12, come l'aritmetica ci dice che debba fare. Mm? Questo è un modo di risolvere questo esercizietto, dove appunto faccio un po' fatica perché devo distinguere tra primo, eh, prima iterazione, ultima iterazione, eccetera, eccetera, no? E in qualche modo... Mi dà fastidio che io questa stessa condizione che c'è qua la devo scrivere qua, ovviamente deve essere identica, è la stessa, perché la condizione che mi dice esci dal ciclo deve essere la stessa condizione che mi dice questo valore non considerarlo. E quindi duplico due volte la stessa espressione, però così è. Ci sono mille varianti di questo schema, una variante che mi permette di dire non duplichiamo questa condizione è quella di usare una variabile logica. Perché capite che il num diverso da meno 1, qui sappiamo cosa vuol dire, ma se il programma fosse più complicato hai, avrai 12.000 confronti, assegnazioni e calcoli e andare a riconoscere che quella in realtà è una condizione anomala che ti indica la fine inserimento, quel meno 1 riesce di confondersi no? con magari un altro meno 1 che vuol dire un'altra cosa. Allora uno potrebbe dire, sì ma... Eh, Proviamo a condensare l'informazione che devo finire in una variabile logica, vero o falso? Quindi io la condizione che scriverò, riparto da lo scrivo qua sotto, riparto da due istruzioni chiave while qualcosa, leggo il numero e lo sommo Questo qualcosa potrebbe essere appunto una variabile logica, while ok, while continua, while inserire, while ok potrebbe essere. Finché siamo ok, continua a inserire. E cos'è questo ok? Ok è una variabile che inizializzo a vero, e poi quando trovo le condizioni per smettere di iterare, la metto a falso. Quindi qua dentro potrei dire se numero è uguale a meno 1, ok, uguale a falso. else, e questo lo metto nell'else. Allora, qui ho un punto solo in cui vado a testare la condizione di uscita. E poi eh, mi servirà no, ricordarmi che se questa condizione era vera o falsa, quindi se ho visto o non ho visto il meno 1, ma mi servirà tra un po', quando tornerò al while. E allora salvo questa informazione, fotografo questa informazione all'interno di una variabile logica che andrò a testare nel while. Questa variabile, essendo una variabile che viene aggiornata dentro il ciclo, dovrà essere inizializzata prima dell'inizio del ciclo con un valore che mi permette di entrare. Questo fa esattamente la stessa cosa dell'altro. Ovviamente la somma l'ho messa nel ramo else, perché così, quando effettivamente leggo il valore sentinella, la somma non viene eseguita. Questo flag, questa variabile logica, no? mi aiuta a non ripetere due volte la stessa espressione, sono sicuro che è sempre la stessa, la testo in un punto solo. E questo mi facilita un pochino forse la gestione dell'uscita dal ciclo. Tra l'altro se io avessi un ciclo complicato che deve terminare per tante combinazioni diverse, quindi magari quando inserisco meno 1 oppure quando la somma è diventata un multiplo di 73, perché sì, allora basterà avere tante condizioni, il primo che mette ok a falso sta chiedendo di uscire. Quindi quello riassume un comando: adesso devi uscire dal ciclo ho finito per una delle tante ragioni possibili. Quindi, se tutto va bene, questo si comporta nello stesso identico modo. Provo a commentare tutto il blocco prima, eseguire il secondo dovrebbe essere: no, non uguale 1, bravo, 3, 4, 5, meno 1 e vabbè ha dimenticato la print che devo invece mettere sempre in fondo 3, 4, 5, meno 1 ok? è lo stesso semplicemente anziché ripetere il test memorizzo il risultato del test e poi vado a chiedermi com'era una strategia un'altra strategia eh, potrebbe essere quella di ragionare sul primo ciclo, cioè noi abbiamo fatto un po' di casino perché la prima volta dobbiamo entrare dobbiamo entrare con un valore fasullo che però è un valore fasullo che mi fa entrare ma che poi subito dopo viene ricalcolato, eccetera, eccetera. Un altro modo potrebbe essere quello proprio di io sto sempre tenendo valida somma uguale a zero perché è ciò che viene prima del ciclo e print di somma perché è ciò che viene dopo il ciclo, ok? Stiamo ragionando sulle alternative di esecuzione del ciclo stesso. Um, Un'alternativa potrebbe essere quella di dire ma per entrare nel ciclo la prima volta poiché io comunque almeno un valore lo devo leggere perché non lo leggo fuori dal ciclo e poi uso il ciclo solamente per leggere i successivi valori? Tra l'altro c'è un caso particolare che funziona, che non, non, ho, non vi ho fatto vedere, cosa succede se io inserisco subito meno 1? Se inserisco subito meno 1 il programma dovrebbe non bloccarsi, non dare errore e stamparmi 0, no? Non c'è motivo per cui una somma di 0 elementi sia errata, no? La somma fa 0 e funziona, quindi dobbiamo mantenere questo funzionamento. Allora dicevo, il... L'altro eh, ragionamento che potremmo fare è dire ma perché noi non leggiamo subito il numero la prima volta dall'utente e poi dentro il ciclo lo leggiamo altre volte? Quindi portiamo fuori dal ciclo la prima iterazione. Si può fare, no? Cioè, siamo noi che decidiamo, potremmo anche portare fuori le prime sette iterazioni, vabbè. Allora a questo punto il numero l'ho già letto e avendo letto il numero posso decidere se, questo, se il valore di questo numero è tale per cui io debba continuare a chiederne altri. Quindi qua posso mettere direttamente numero diverso da meno 1, nella condizione. Quindi qui cosa sta succedendo? Leggo un numero, se l'utente mi mette subito meno 1, io non faccio nulla nel while, perché la condizione è già falsa in partenza, e stampo 0, stampo somma che sopra avevo inizializzato 0. Se l'utente mi inserisce un numero 7, come primo numero, questo 7 diverso da meno 1 mi fa entrare nel ciclo e quindi l'utente potrà inserire un secondo valore, 3, un terzo valore, 12 e ogni volta il valore che viene inserito fa sì che io poi finito il corpo del ciclo torni su, ver eh, verifichi finché il valore che ho inserito prima è diverso da meno 1 continuo a chiederne degli altri quando l'utente a un certo punto inserirà un valore pari a meno 1 questa condizione diventa falsa e poi esco a stampare ciò che ho fatto ciò che ho calcolato ovviamente mi manca ancora la somma perché io solamente ho solamente letto i numeri non i sommati quindi somma uguale a somma più numero la devo mettere da qualche parte allora lo chiedo a voi la metto nel punto A la metto nel punto B, la metto nel punto C, questa istruzione qua oppure in più di uno di questi posti. Altri posti non ne ho da mettere quindi. A, B o C? Allora, prima guardiamo solo: prima avevamo la int. Da input, scusate, e subito dopo la somma, ok? Abbiamo la somma dopo la lettura del dato. Quindi, nelle versioni precedenti, in qualche modo era nella posizione C, però adesso cambia. Allora, chi la vuole ancora nella posizione C? No, nessuno, non vendo bene. Chi la vuole nella posizione B? uno sparuto gruppo di coraggiosi. Chi lo vuole nella posizione A? Tutti gli altri sono entrati in aula per sbaglio. Eh. Allora, il posto giusto è la posizione B. Proviamo, proviamo perché? Cioè siamo qua, abbiamo un compilatore davanti. Proviamo a metterlo in C nessuno lo voleva mettere lì, eh? cosa succede se lo metto qui? Ve ho detto che era un'ora di riscaldamento questa, di ginnastica, non facciamo cose difficili, ma stiamo insistendo su alcuni dettagli, allora secondo, ditemelo a parole, se fosse qua che valore mi aspetterei? inserendo i soliti i valori di prima 3, 4, 5, meno 1 11, 9 8 Beh, vediamo poi lo spieghiamo 3, 4, 5, meno 1 8 perché 8? Eh, perché se andiamo a vedere il codice, il numero che abbiamo letto alla riga 23 non è mai stato sommato. L'abbiamo letto, se era diverso da meno 1 siamo entrati nel ciclo, poi ne abbiamo letto subito un altro alla riga 27 e a quest'altro che abbiamo sommato. Quindi il primo numero che va a finire dentro la sommatoria è in realtà è il secondo numero che inserisco. Il 3 viene ignorato. Quindi mi somma il 4 e il 5. Infatti c'era un partito che diceva 9. Ma qui ho di nuovo il problema che avevo prima: che quando inserisco il meno 1, anche esso viene sommato. Poi prima l'avevamo risolto mettendo quella IF in più. E qui non c'è quella IF, e quindi ho di nuovo il problema che sommo. Qua, il 3 lo, lo perdo, il 4 più il 5 li sommo e poi sommo anche il meno 1 che non dovrei, quindi non è proprio bello. Allora se non è qui, è qui e qui è un posto un po' strano perché dici: Ma come, no, fammi capire, stai sommando un numero prima di averlo letto? No io sto sommando il numero che ho letto prima e alla prima iterazione alla prima iterazione di questo ciclo while io sto sommando il numero che avevo letto prima dell'inizio del while poi alla prima iterazione leggerò il primo numero quindi io qua ho inserito il 3 3, 5, 7 ho inserito il 3 sommo il 3. Poi leggo il 5, controllo che il 5 non sia il valore finale, non è il valore finale, sommo il 5 e leggo il 7. Quindi sono sempre sfasato di 1. Io elaboro un valore che è quello che avevo letto o fuori dal ciclo nel caso della prima iterazione o alla fine del ciclo precedente nel caso delle altre iterazioni. E poi come ultima istruzione mi preparo per il giro successivo. Quindi questa istruzione qua è l'ultima di un'iterazione corrente, ma è già proiettata verso l'inizio dell'iterazione successiva. Preparo le cose perché poi quando mi risveglio domani mattina io abbia tutto pronto, no? Tra chi prepara la cartella al mattino e chi la prepara la sera. Se la prepara la sera prima arriva al mattino e si legge già lì. Okay. Quindi in questo caso è eh, il caso migliore, il punto A non andrebbe bene perché ovviamente sommerebbe solo il primo elemento, qualcuno avrebbe potuto dire ma sì ma mettiamo in A e in C, in A e in C avrebbe anche funzionato, A e C, entrambi in due posti perché in A prendevo il primo numero, in C prendevo tutti gli altri perché il problema del punto C è che mi perdevo il primo, no? Ricordate però poi c'è il problema del meno 1 da sommare quindi avrei dovuto mettere in C ma condizionato if numero diverso da meno 1 messo qua allora qua vuol dire che questo schema no, di impostazione del ciclo io faccio la prima iterazione fuori dal ciclo acquisisco il, dato fuori, il primo dato fuori dal ciclo, poi dentro il ciclo elaboro il dato precedente e leggo come ultima cosa leggo quello successivo. Normalmente questa input qua è bene che sia l'ultima istruzione. Così tutto il ciclo viene, lavora con il valore precedente e poi l'ultima istruzione si prepara per, per voltare pagina, no? per passare all'iterazione successiva. è forse più compatto del resto e anche qua c'è purtroppo un prezzo da pagare che è duplicare questo, questo input due volte. E da qualcosa devo pagare no? per gestire i cicli di questo genere. Prima dovevo introdurre una variabile logica, testarla, mettere un else, prima dovevo eh, avere una if che testava due volte la stessa condizione, quindi la condizione dell'if e la condizione del while erano la stessa. Qui invece non ho nessuna condizione intermedia perché se il numero non è valido, è il meno 1, io proprio non entro, non entro in quell'alterazione lì, quindi non c'è rischio che elabori un dato che è sbagliato. Però eh, devo in qualche modo procurarmi il primo dato fuori dal ciclo. Poi ci sarebbero anche delle porcate, tipo uno fa questo... In questo, caso, in questo caso specifico funziona perché funziona? ma perché lui di fatto farebbe, facendo così finge che l'utente abbia inserito un numero 0 e lo elabora come se l'avesse inserito l'utente perché vedete che mette il numero uguale a 0 al posto della input e quindi lui in realtà fa anziché sommare 3, 5, 7 insomma 0, 3, 5, 7 e poiché, ma solo poiché sto calcolando la somma, il risultato non cambia. Se già stessi calcolando la media, chiaramente il risultato cambia. Quindi non a caso l'ho chiamata porcata, perché ops, non, la, non la consideriamo come una cosa possibile. Ok. Questo è diciamo, il primo suggerimento che ci dava, no? il primo esercizio di scaldamento. Variante: Terminiamo l'inserimento non con una, una meno 1, ma con una stringa vuota. Che forse è anche più comodo. L'utente fa 3, 5, 7, poi batte invio. Allora, variante: possiamo prendere una qualunque, magari prendiamo l'ultima. Ok. E quindi facciamo, scusate, copio, commento e diciamo che questa è la prima variante. Dai, faccio copia e incolla, faccio prima e non mi faccio brutte figure. Ok, allora, cosa vuol dire? Vuol dire che la condizione di uscita del ciclo non è più numero diverso da meno 1, ma l'input che mi arriva dall'utente è una stringa vuota la stringa vuota quindi quando input restituisce una stringa vuota la funzione int cosa fa? cioè se io facessi int di una stringa vuota da errore perché non è, ovviamente una stringa vuota non è una rappresentazione valida di un numero allora devo separare, poiché la stringa vuota non è un valido numero ma è un valido input di questo programma perché è il valore sentinella che mi permette di uscire, devo separare l'input della conversione intero. Quindi io non leggerò il numero direttamente ma leggerò la riga che ha inserito l'utente Che è una stringa, e poi convertirò la stringa in intero se questa non è la stringa vuota che invece mi indica la condizione di terminazione. E quindi questa condizione di terminazione non è più un numero diverso da meno 1, ma è riga diverso da stringa vuota. No? Fin qua tutto bene. Io posso a questo punto inserire il numero 3. Ops, si blocca. Si blocca la riga 36 perché mi dice il nome num non è definito. Vabbè, ah certo. Perché io ho cambiato il nome num in riga e eh, lui non lo, trova, non lo conosce più. Ma non potevo lasciarlo num, eh? io se l'avessi lasciato num sarebbe successo lo stesso un problema num allora qui adesso mi dava errore perché num non era definito d'accordo, ah cioè rimettiamolo num se faccio eseguire il programma mi darà un altro problema perché mi dice che eh, sto sommando somma che è un intero con num che è questa volta una stringa non per il fatto che l'ho chiamato num lui sia un numero. Lui è una stringa. Quindi era meglio chiamarlo riga così era più esplicito che fosse una stringa. Cosa mi manca? Eh, mi manca, quindi ritorno a riga, mi manca l'istruzione, la metto qua per ragionarci, uh, num uguale int di riga. Cioè. La riga è la stringa che l'utente inserisce, io però i calcoli devo fare col valore numerico sottostante. Allora, facciamo di nuovo lo stesso giochino di prima, che vi è piaciuto tanto. Dove la metto questa istruzione? Questa volta diventa emozionante perché abbiamo quattro posti diversi. Questa istruzione è qua. Chiaramente la dovrò mettere almeno dopo che ho letto la riga, no? se la metto prima vedete che il compilatore mi segna un errore dicendo che la riga non esiste. Ma da qua in avanti dove la metto? ABCD. A. B, C, D. Ah, l'avete ah. detto voi? Allora, metto qua. È carino questa. Allora... Inserisco 3. Funziona. Inserisco 4: 5, meno 1. No, scusate, 1. riga vuota. Ah, no, un attimo. Abbiamo ancora sbagliato questa sotto. Questa devo correggerla, no? infatti quando ho battuto l'invio mi ha dato errore su questa riga qua ma perché non stavo ancora leggendo il numero intero, quindi prima dobbiamo fare questo e questo è terribile perché tutte le volte che voi avete due righe di codici che sono uguali e le avete create per copia e incolla quando voi modificate la prima di sicuro vi dimenticate di modificare l'altra e questo è il motivo per cui cerchiamo il più possibile di non duplicare mai le cose ok, torniamo a noi. 3, 4, 5, invio. 9. Ma sembra che abbia sommato solo i secondi 2, il 4 e il 5. Proviamo a cambiare. 3. 4, 5, 6 oh l'invio funziona eh? quando ho fatto invio smette di leggere i numeri solo che cazzo un valore quanto farà adesso? se dite 15 perché vi ho fregati vi ho fregati dicendo, ma magari perde il primo perché prima perdeva il primo invece no, 12 Ho oh, qua, è investigazione, abbiamo un baco nel programma e non è evidente a prima vista quale sia il baco, il programma non dà errori, genera dei valori che boh, non riusciamo neanche a capire perché, continua, continua sempre a sommare il 3. Il primo numero che ho inserito era un 3. L'ho convertito in intero, fa 3. La prima volta somma 3. Bene. Poi legge il secondo numero. Legge il secondo numero, lo mette nella stringa riga. Bene. Dentro riga andrà a finire il 5. Torna su, la riga è diversa da vuota. Somma uguale a somma più num, che non è 5, è 3. Mica nessuno l'ha cambiato num. Dove sta scritto che num da solo deve capire che quando cambia la riga, la stringa riga, deve aggiornarsi? No. Quindi in realtà qua lui sta sommando tante volte quanti sono i numeri inseriti il primo numero che ho inserito. Quindi se io facessi 100 come primo numero e poi tante volte 1, lui mi stampa 800 perché ho inserito 8 dati di cui il primo era 100. ovviamente non va bene, però questo ci ha fatto capire che forse questo qui andrebbe meglio qui, anche qui. Leggo il primo dato sotto forma di stringa, lo converto in intero. Leggo gli altri dati, ogni volta che leggo un altro dato sotto forma di stringa, subito lo converto in intero, così sono sicuro che quando tornerò a fare la somma, farò la somma col numero. ti piace? Oh, eh, 3, 4, 5, boh. provate rinvio e mi dà errore, perché mi dà errore? perché la stringa vuota non devo fare int di stringa vuota qua sotto, maledizione posso convertire riga in numero solo se riga non è l'invio e quindi non va bene qua o meglio dovrei metterci una if davanti perché ho messo uno qua? Num. scusate eh, ho sbagliato prima quando scrivevo 100 e avevo il cursore lì era. però il problema è qua questa istruzione è qui allora e come la risolvo? Cioè, all'ultima iterazione l'utente deve poter battere invio e dare la stringa vuota e io non devo però cercare di convertirlo in intero ma le altre volte lui deve convertirlo in intero se no non riusciamo a sommarlo Il posto giusto, il posto giusto per questa cosa è qui. Tolgo qua, tolgo là. Ovviamente prima deve fare la somma perché altrimenti non sommerai il primo valore. O la prima volta sommerai il valore di num che non è definito. Lo metto qua. Che è Subito dopo la lettura, è subito dopo la input, vedete che io faccio la input di riga e subito dopo la converto in numero, ma un subito dopo che si verifica solo se non era una stringa vuota. E è subito dopo anche le altre volte, perché questa è l'ultima istruzione del ciclo while. E quindi subito dopo questa istruzione cosa ci sarà? Ci sarà questa. È la prima nel giro successivo, ma è quella che avviene immediatamente dopo. Ok? A patto che la riga che ho letto qua non sia la stringa vuota, nel qual caso invece questa istruzione non viene più eseguita perché dal while uscirò grazie alla condizione diventa, vera, diventa falsa. Questo dovrebbe funzionare. 3, 4, eh, beh, 3, 5, 6, boh. invio. 5, 6, 11 e 3, 14, giusto? E in più, cosa che prima non avevamo già testato, se io batto invio sul primo numero non mi dà errore. Prima, avendo quell'istruzione nel posto A, avrebbe dato errore. Dimmi. Usare un'unica variabile num al posto di girarne due. Io ne sto usando una sola. Ma se però al posto di riga mettere num, chiederla in input come stringa... Ok, allora tu dici questo? Questo? Sì, chiedendola come stringa però... No, e la, la stai chiedendo come stringa. Allora, quello che dice lui è ah, non mi piace avere due nomi di variabili perché mi chiedono 20 euro tutte le volte che definisco un nuovo nome di variabile allora cerchiamo di economicizzare sul nome di variabili. Allora, questo funziona nel senso che io leggo il numero e lo memorizzo in una variabile come stringa. Questo num adesso contiene una stringa. Qui confronta una stringa. Qui converte num da stringa intero quindi la stessa variabile num che prima conteneva una stringa, adesso contiene un intero. L'ho fatto solo quando ero sicuro che ci fosse qualcosa dentro, quindi non mi dà errori. Poi sommo questo come intero e subito dopo releggo un valore nuovo, di nuovo come stringa. Funziona? però mi richiede, a me come programmatore, di tenere traccia mentalmente di quali sono le parti del programma dove quella variabile contiene una stringa e le parti del programma dove quella variabile contiene un intero. E' già, già complicato così, non andiamoci a complicare la vita in più. Okay? Alcuni, io l'ho chiamata riga, alcuni lo chiamano magari num, che non so, str, il numero, ma adesso è adesso ancora una stringa. Così mi ricordo che contengono la stessa cosa, una sotto forma di int e l'altra sotto forma di, di, di stringa. Altri ancora, lo vedo far molto, fanno così, non si fanno la variabile intera, lavorano sempre con la stringa e tutte le volte che gli serve prendono questa stringa e la convertono in intero. Ve lo vedo fare molto, non a voi ma diciamo così negli anni precedenti, ma sembra pesante no? perché poi tutte le volte devi ricordarti se quello lì era un intero, una stringa chiamare int, chiamare float per convertirtelo tutto per? per risparmiare una variabile quindi si può non è leggibile non è consigliabile si, eh, riusare la stessa variabile per scopi diversi dentro il programma a me sembra che se diamo a una variabile uno scopo solo è più facile si può fare almeno di una variabile rifacendo ogni volta le conversioni ma appesantisce secondo me il codice e poi rischi come sempre di dimenticartelo da qualche parte sicuro oppure si può andare per la via pulita che è quella che ho scritto prima e a cui riporto il codice ok? Ok, vabbè, qui se ho, non so perché ho fatto questa variante, terminare l'inserimento inserendo un asterisco perché è esattamente identica a quella precedente. Estensione. Aggiungiamo un pezzo. Se il valore inserito non è valido, richiederlo. Cioè, ne abbiamo detto. Metti un numero intero positivo, te lo sommo. Batti invio, non faccio niente. Cioè esco dal programma e ti stampo la somma. Se metti un numero negativo, adesso cosa succede? Lo somma. Noi non vogliamo che lo sommi se è negativo. Vogliamo che lo richieda. Quindi proviamo a come facevamo prima, duplichiamo questa che è l'ultima versione, quella che ci piace di più, oppure quella che funziona con, con l'ultima variante, e proviamo a, però la commentiamo, e ragioniamo su come estenderlo in questo modo. Cioè se il numero inserito è negativo, richiederlo. è più facile di quanto sembra, eh? Allora, innanzitutto, il numero inserito è negativo. Quindi devo avere un numero già inserito e già numero. Quindi è qualcosa che dovrò fare qui. Prima di qui non ho un numero. Cioè prima dell'input non ho proprio niente, dopo l'input e prima della, di quella conversione int ho una stringa, dopo quella istruzione ho il numero. E quindi mi chiedo, se il numero è negativo, richiedilo. Uh, richiedilo allora se io stessi alla lettera a, a cercare di implementare ciò che è scritto nel testo scriverei if num minore di zero richiedilo quindi dovrei di nuovo fare questa input qua dentro e ovviamente poi la conversione Io inserisco un numero, un numero, 3, ri, ri, inti riga vale 3, questa condizione numero di 0 è falsa, se è 3 è un positivo, allora fai la somma di 3 e vai avanti. Se invece inserisco un numero negativo, questa if è vera, e quindi il numero che ho appena inserito lo butto via, ne chiedo uno nuovo, e lo converto in intero e convertendo in intero quando arriverò alla riga che adesso siamo 56 sommerò non quello che avevo inserito prima che era negativo ma quello che ho letto adesso vediamo come si comporta numero 3, 4, meno 1, meno 7, 5 invio mannaggia, aspetta, fammelo fare più facile, 3, 4, meno 5, 5, invio, 12, giusto, 3, meno 1, 4, meno 1, 5, meno 1, invio. C'è un C'è un errorino perché l'ultimo numero era meno 1 e quindi ero dentro questa if. Ha provato a fare int di. Entr sono entrato in questa if, ho letto questo e l'utente ha battuto invio e l'invio è, cad è caduto, la stringa vuota è caduta in questo int. E poi c'è un'altra cosa, abbiamo detto 5, facciamo, se fosse 5 meno 1, 5, mi dà 10 correttamente, se fosse 5 meno 1 meno 1, 5, mi dà 9. Cosa sta succedendo? succedendo sì, due cose, la più, la più macroscopica è qui, che qui c'è una if che mi dice se io inserisco un numero positivo, bene. Se inserisco un numero negativo, lo richiedo. Ma se anche il secondo che inserisco fosse negativo, perché sono pirla al quadrato, non se ne accorge. Lo legge e lo somma alla sommatoria. Quindi qua il valore, la cosa giusta da fare sarebbe... Oh, finché tu ti intestardisci a inserire numeri negativi, io mi intestardisco a richiederteli. Giusto? Allora, questo num da dove arriva? Questo è un ciclo while, che ha una condizione num minore di zero, questo numero è stato letto la prima volta fuori dal ciclo, le volte successive viene letto dentro il ciclo. È lo stesso schema che avevamo prima, solo che è un ciclo while che vive la sua vita dentro un altro ciclo while. Vabbè farà quel che deve fare e ragiona solamente sul suo blocco di istruzioni, senza interessarsi a che cosa succede intorno. Quindi in questo caso avremo se inserisco 5 e una serie di numeri negativi e poi un altro 5, il risultato è corretto. Perché io rimango intrappolato qua, vediamolo in debug, che forse si capisce meglio. Insomma, qual è 0? Leggo il numero 5, quindi leggo il primo dato riga diverso stringa vuota sì perché la riga contiene la stringa 5 Conver e quindi entro nel ciclo while converto in numero in intero, num in uguale 5 questo numero è minore di 0? No quindi questo while non dice nulla dice vabbè io non devo fare niente via passiamo avanti e sommo il 5 leggo il numero per la prossima volta e adesso provo a inserire il numero negativo meno 1 Torna su ovviamente perché questa era l'ultima istruzione del ciclo while, la, la riga è meno 1, è diverso dalla stringa vuota, quindi vado avanti e lo converto in numero e quindi il num vale meno 1. E adesso, qua mi chiedo: num è minore di 0? Sì, quindi entro, entro dentro il ciclo while. Chiaramente, le scelte, il ragionamento che fa questa istruzione while sono indipendenti da quelle che fa quell'altra istruzione while là sopra. Cioè ognuno fa il suo lavoro. Quando arriva l'esecuzione qua, lui ragionerà sulla sua condizione e sulla condizione vera eseguirà il suo corpo. Che poi tutto questo sia inserito dentro un altro ciclo while in cui sono entrato prima e che avrà le sue logiche per entrare e per uscire è irrilevante. No? Quindi è possibile, tranquillamente, l'abbiamo appena fatto, annidare un ciclo dentro un altro. Ovviamente prima di poter andare avanti nel ciclo esterno dovrò terminare, uscire dal ciclo interno, perché se no rimango intrappolato lì. Quindi io adesso ho un valore negativo che farà sì che, che, che l'esecuzione entri nel ciclo interno, in cui leggerò un numero e facciamo finta di che questo numero sia positivo. 5 allora in questo caso cosa succede? riga vale la stringa 5 un attimo dopo la convertirò in intero che vale 5 questa volta questo 5 rende falsa la condizione del while e quindi posso usare, quindi il meno 1 non l'ho usato ho letto un altro numero, mi ha dato 5 userò il 5 chiedo il prossimo adesso insisto, metto meno 2 e vediamo cosa succede abbiamo capito che meno 2 ci fa entrare nel ciclo più interno, proviamo a inserire sempre numeri negativi, cosa succede? Numero meno 2, eh, eseguo l'istruzione, di nuovo meno 2, in questo caso ovviamente ho finito la prima iterazione di questo while più piccolo, torno su, dove num vale meno 2, e mi dirà ok, c'è meno 2 quindi ti fai un altro giro. E se tu insisti a mettermi i numeri negativi, un altro meno 2, io insisterò a, a vedere che è negativo e quindi entrare nel ciclo while e quindi chiederti fino a quando non mi inserisci, far fortuna, un valore positivo. Questa volta quando il valore è positivo lo sommo e vado avanti a chiederti l'ultimo numero. Battiamo l'invio e finiamo. Mm? Batto l'invio, la riga è uguale stringa vuota, esco e sommo. Ok. Quindi ho un'iterazione più ampia che viene eseguita una volta ogni numero inserito e un'iterazione più piccola che sta lì a insistere quando io dovessi inserire un numero negativo più volte, una o più volte di fila. Dimmi. Se io di wide, dove il si Qua. Sì. Allora, le, questo, uh, come dice lui, questo programma ha ancora un problema è se io inserisco la stringa vuota subito dopo un numero negativo. Se inserisco la stringa vuota subito dopo un numero negativo, mi dà errore qua. Mm? Se inserisco la stringa vuota dopo un numero positivo, non mi dà errore perché io chiudo questo numero e se la stringa è vuota non andrò mai a scrivere l'int. Invece qua dovrei fare la stessa operazione anche qui. In un modo un pochino più complicato perché devo farla solamente se il numero è negativo. Quindi anche qua bisognerebbe dire se per caso la riga è, in questo caso magari la possiamo dire, se per caso se la riga eh, eh, dovrei dire così if riga diverso da vuoto convertila in numero però attenzione che se io faccio così nel caso in cui la riga sia vuota num non ce l'ho più perché non l'ho cal più calcolato quindi dovrei dire che devo richiedere il numero se numero è minore di 0 oppure la riga così, diverso da vuota, si complica un po', cioè la condizione di uscita di questo ciclo piccolo è duplice, finalmente hai inserito un numero negativo, scusate, positivo, oppure hai deciso di smettere, però così non va ancora bene, perché c'è ancora questo if qua sotto, questa somma qua in cui sommerei quell'ultimo numero negativo che ho inserito. Ok? Eh, si può sistemare con una if in più, però mh, ci stiamo un po' complicando la vita per il momento. Quindi io per ora lascerei questa versione che avevamo prima con una nota, ehm, se l'utente inserisce stringa vuota dopo un numero negativo il programma d'errore, è da sistemare, okay? Non è un'operazione, vedete che qui ci stavamo un... abbastanza incasinando, perché aggiungo una condizione, aggiungo un'altra e poi mi accorgo che non basta, allora aggiungo un'altra sotto e e allora metto un'altra if davanti a questo, che dipende dalla stessa variabile riga, ma riga a volte viene letta qui con un certo significato, a volte viene letta qua sotto, quindi a volte è il valore di questa iterazione, a volte è il valore dell'iterazione precedente, comincio a incasinarmi, no? Comincio a perdere il filo, e quindi è il momento di fermarsi, e di riragioniamoci. Si può sistemare, ovvio. Però io vi chiederei di provare a ripensare a questo esercizio, Cambiando una parola. Ci è, è servito, ci è servito per capire che posso annidare i cicli, ci è servito per capire che posso ripetere un input finché non sono soddisfatto del valore. E questo va bene, va bene sempre. Okay? Però in questo caso specifico, se io questo esercizio l'avessi scritto così, estensione, se il valore inserito non è valido, ignorarlo. è la stessa cosa, no? Cioè, mi hai fatto meno due, te lo richiedo, per favore dammene un altro. Oppure, vabbè, questo qui, facciamo finta, passiamo avanti, passiamo a quello successivo. Siete d'accordo che fanno la stessa cosa? Sono due modi diversi di dire la stessa cosa? Ai fini del conteggio della somma? Allora, se lo penso così, ma lo trovo in due minuti questo esercizio, ma neanche. Perché vado a riprendere la versione prima, no? Questa è la versione in cui sommava tutto. Se il valore inserito non è valido, ignorarlo. Quindi vuol dire che sta roba qua la devo fare solo se il numero è positivo. Altrimenti non lo sommo e ci pensa lui a chiedermi quello dopo if num maggiore o uguale a zero, somma, fine. Cioè il fatto che io richieda il numero, in questo caso, in questo caso non esiste una regola generale in informatica, esiste solo il ragionamento come regola generale, in questo caso um, non mi serve un ciclo in più per, chiedere, per richiedere il numero se l'ha sbagliato, perché sono già in un ciclo che chiede vari numeri. Dovrò solamente fare attenzione a non elaborarlo, quel valore. Proviamo a commentare il blocco di sopra. E vediamo se funziona questo. 5, meno 1, 4, invio, 9, 5, 6, 7, meno 8, meno 40, meno 2, mettiamo l'invio qua dopo, dopo il numero negativo, dai, che è il caso che prima non eravamo riusciti a risolvere, 18, che è 5 più 6, 11, 7, 18. Okay. se proprio volessimo metteremo lì un else print guarda che il numero non va è stato ignorato ma no? no. se proprio volessimo essere comunicativi quindi questo cosa ci dice uno ci dice che ci sono sempre tante strade diverse di affrontare un problema e a volte vederlo da un punto di vista leggermente diverso mi può far infilare in un dedalo di, di casi particolari oppure me lo può far risolvere in un modo fatemi usare brillante come aggettivo semplice, ne esco facilmente o oh, poi ci sono dei casi purtroppo nella vita quasi, quasi tutti in cui la soluzione semplice non c'è e quindi devi con santa pazienza andarti a vedere tutti i vari casi e far funzionare la versione complicata per carità però almeno una versione semplice, proviamo a cercarla, okay? Non sempre dobbiamo implementare le cose così come ce le raccontano a parole, così come le faremmo a parole, così come le pensiamo a parole. In questo caso c'era una scorciatoia anche relativamente semplice e veloce. Non, cioè, non rinunciate mai a riragionare sul problema per vedere se... Soprattutto quando partite da un problema e lo modificate... No, molte volte uno rimane impostato come l'aveva fatto la prima volta e cerca di modificarlo. Ecco, a volte viene bene, a volte invece è controproducente. Mm? Uh, ok, alla fine, aggiungo ancora un pezzo, alla fine del ciclo dire se sono stati inseriti dei multipli di tre. Ok? alla fine quindi aggiungiamo questo commento qua estensione ops non la somma la lasciamo lì duplichiamo questa qua che è l'ultima versione quella che ci piace qua sotto commentiamo quella sopra e aggiungiamo questa nuova funzionalità dire se sono stati inseriti dei multipli di 3 allora, se sono stati inseriti nei multipli di 3 è facile perché basta dire lo scrivo sopra if num modulo 3 uguale a 0 allora print c'era multiplo trovato Quindi costerà pochissimo prendere, no è chiaro, modulo 3 uguale a 0, vuol dire che è un multiplo di 3, il numero dove lo posso mettere questa istruzione? La potrei mettere qua. Questa ricordiamoci che questa condizione mi verifica che il numero è valido, deve essere elaborato, cioè perché è maggiore o uguale a 0. E elaborato questa volta vuol dire due cose, vuol dire sommarlo e verificare se è un multiplo di 3. Però questo, questo funziona ma non faccio che ci sia stato richiesto. Perché se io inserisco a questo punto i miei soliti 5, 6, 7, 8, 9, 10, e poi batto invio... Alla fine non stampa niente, ma durante mi aveva rotto le scatole due volte stampando qualcosa. Cioè mi ha trovato i due multipli, il 6 e il 9, ci mancherebbe, ma quando mi ha detto che li ha trovati? Me l'ha detto subito dopo l'inserimento e non alla fine del ciclo e me l'ha detto due volte quando in realtà sarebbe bastato dirmelo una sola volta dicendo li ho trovati non mi dice di dirlo tante volte quante ne ha trovate, mi dice, le hai trovate sì o no? Allora, a me piacerebbe che lui, mi, dopo il numero 45, mi scrivesse il multiplo trovato una volta sola. Se l'ha trovato, se no. Quindi vuol dire che sta roba qua non la devo fare dentro il ciclo, ma dopo il ciclo. Taglia, incolla, disindenta. Così. Cioè ho il mio bel ciclo che fa quel che deve fare. Quando ho finito il ciclo dico allora c'era un multiplo di 3? stampiamolo. Così lo stampa dopo aver letto i numeri. E lo stampo una volta sola perché vedete che non è dentro un ciclo quello, non c'è il rischio che venga stampato due volte. Però non funziona ovviamente. Perché non funziona? Perché lui va a vedere solamente l'ultimo numero inserito. Cioè io quando arrivo alla riga 88, il valore della variabile num c'è ma è pari all'ultima volta che ho eseguito la riga 81 quindi se io inserisco 3 e 4 mi dice che non, non c'è nulla cioè mi dice che non c'è. se inserissi 4 e 3 mi direbbe che c'è ma perché l'ultimo valore di num era 3 in questo caso l'ultimo valore inserito e viene guardato solo quello e eh sì ma perché io quando sono dopo il ciclo non ho più i valori mi è rimasto l'ultimo dentro Num per caso quasi come una cosa che sai cioè, da buttare nella spazzatura non ho ancora avuto tempo di buttarlo quel valore è lì ormai non... lo scopo per cui è servito cioè fare la somma non mi serve più è rimasto lì e se io vado a interrogare questo non vado a chiedere un numero era multiplo di 3 non esiste questo Vado a chiedere, il valore corrente di NUM, cioè quello dell'ultimo giro. Era multiplo di 3? Sì, o no. Quindi, allora, la stampa la devo fare fuori dal ciclo, non c'è dubbio. Ma il controllo lo devo fare dentro il ciclo. Quindi, questa stampa la devo fare sotto, il controllo lo devo fare sopra. Eh, se numero modulo 3 è uguale a 0 ricordati che poi dovrai stampare io adesso so che tu dopo dovrai stampare cosa meglio di una variabilina logica per ricordarcelo una variabile che mi dice ho trovato un multiplo ho trovato un multiplo sì e sotto dico che se ho trovato un multiplo stampa cioè dentro il ciclo controllo una condizione ci sono dei casi in cui questa condizione si verifica ma l'informazione sul fatto che si sia verificata o no non mi serve subito, non la voglio, non la devo usare subito ma la dovrò usare dopo e se una condizione la so adesso e la devo usare dopo la salvo in una variabile logica vero o falso giusto? Ovviamente, questa è una variabile che viene aggiornata all'interno di un ciclo e quindi dovrò inizializzarla prima dell'inizio del ciclo. Trova, se no, arriverò qua e mi darà, arriverò sotto e mi darà errore. La no? cosa strana è ecco, proviamolo senza inizializzazione: cosa succede? Succede che se io inserisco 3 e 4 mi dice il trovato. Anche se il 3 era per primo, ma tanto quando lui l'ha trovato, ha settato la variabile a vero e quando sono arrivato alla if l'ha trovata vera e ha stampato però se invece inserissi 4 e 5 mi darebbe errore perché nel caso in cui no, non trova nessun multiplo la variabile trovato multiplo eh, non è, rimane non definita e quindi quando cerca di usare interrogarla per sapere ma sei vera o falsa le dice no non sono né vera né falsa non esisto e quindi la inizializziamo. Ah, vero o falso? Falso. Finora non ho ancora letto niente, e quindi non ho ancora trovato niente. Poi leggerò dei numeri, se questi saranno numeri non stringhe vuote, saranno positivi e saranno multipli di 3, finalmente allora dirò che l'ho trovato. Ma finché non si verifica questa cascata di condizioni, è falsa quella roba lì. quindi 3, a 4 trovato 4, 3 vabbè lo sapevamo già trovato non lo trovo quindi 4, 5 non mi stampa nulla ma magari scrivo un else così almeno sappiamo che ci arriva fin qua nessun multiplo cosa succede se inserisco più multipli di. quindi come facciamo prima? 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 4 quindi i multipli di 3 ce ne sono vari c'è un 6, c'è un 3, c'è un 9 e mi stampa una volta solo che l'ha trovato ok um. A volte vedo, quindi vi chiedo se secondo voi avrebbe senso aggiungere questo. questa. else due punti. Ma perché uno dice, allora, se questo numero è un multiplo di 3, mettiamo la variabile logica a vero. Se non è un multiplo di 3, la mettiamo falso. te cioè lo sei dimenticato di mettere quell'else allora, va meglio così o andava meglio prima? andava meglio prima perché in questo caso se facessi così trova un multiplo di 3, mette a vero ma se subito dopo trova un non multiplo rimette a falso, dimenticando che prima aveva visto qualcosa quindi se io la scrivessi così praticamente questa if in fondo sarebbe andrebbe solamente a controllare l'ultimo valore inserito perché ad ogni nuovo valore inserito lo metto o vero o falso sulla base di quel valore lì dimenticando i valori precedenti nel paragone della marmellata che vi ho fatto lunedì in cui ti sporchi le mani con la marmellata cioè ho trovato un multiplo in questo giochino non è permesso lavarsi le mani no? non devo rimettere tutto com'era, deve rimanere traccia del fatto che ho trovato quell'elemento. Allora questo è un primissimo esercizio in cui abbiamo una funzionalità di ricerca. Io ho una serie di numeri e il mio programma ricerca se in questa serie c'è qualcuno che abbia una certa proprietà, in questo caso semplice. E alla fine ho una variabile logica che mi dice se questa proprietà si è verificata in almeno un elemento falso se invece non si è verificata in nessun elemento. Quindi, per essere precisi, dovrei dire almeno un multiplo trovato, può essere uno, possono essere due, possono essere tre. Ma era quello che mi era chiesto. Non mi chiedevano quanti ne hai trovati, non mi chiedevano dove li hai trovati, che sarebbe anche altra cosa interessante. Mi hanno chiesto se li hai trovati. Okay? Quindi questo lo giostriamo, ce lo giochiamo usando una variabile logica. E tutte queste cose stiamo giocando da un'ora e mezza su due ingredienti di base: eh? cioè while, if, i flag, i confronti e la input. Però se cambia un pochino il problema che vogliamo risolvere, dobbiamo anche noi adattarci, trovare il modo di risolverlo. E questi sono alla fine poi. Queste cose qua si ripetono, no? Il tipo di ragionamento sono sempre gli stessi. Però per le prime volte sono un po' un rompicapo, no? Sembra che sia giusto, poi, poi non lo è, poi c'è un modo migliore. Poi c'è un caso particolare a cui non avevi pensato. Ecco, quello particolare non avevo pensato. Se qua non stampo nulla, il multiplo come funziona? La somma fa 0, ma se no? Allora, se non inserisco nulla... Ok, nessun multiplo trovato. E verifichiamo che meno 3 non vada. Ok, perché se no meno 3 sarebbe un multiplo, ma per fortuna io questo test dei multipli lo faccio solo se il numero è positivo. Devo pensare a tutti i casi particolari che si possono verificare per controllare che il programma mi dia un risultato corretto in tutti questi casi. Ok? Allora, l'ora di riscaldamento l'abbiamo fatta, adesso vi lascio un po' di intervallo e poi andiamo avanti con le altre, diciamo così, un'altra tipologia di cicli.